Ciao, anche oggi sono qui a stressarti un po'. Oggi ti presento un nuovo videocorso. Oggi trattiamo l'argomento cell di Telegram. Ti spiego in sintesi che cos'è, ma qui ti farò vedere come si installa e come funziona. La guida completa la troverai sul mio blog. Ti lascio il link in descrizione. Prima di iniziare ti chiedo di iscriverti al mio canale, di attivare la campanellina che così saprai quando pubblico qualcosa, quando pubblico qualche cazzata, lasciare un bel mi piace con un bel pollice in su e di commentare e condividere il mio canale. Se sei interessato ci vediamo all'interno del corso. ciao raga ho creato un canale prova dobbiamo installare chat di in telegram la prima cosa da fare è renderlo amministratore della, del tuo canale perciò andiamo nell'impostazione del canale amministratori aggiungi, a, aggiungi amministratore e cerchiamo chatbot, si cerca chiocciola chat e viene da solo si chiama esattamente channel help bot si clicchiamo sopra lasciamo il mondo così com'è fatto poi lo dobbiamo andare a cercare qua allora sempre help il primo che vi appare si chiama Help ci clicchiamo sopra e siamo a posto in automatico vi verrà scritto hai aggiunto il bot al canale prova adesso puoi utilizzare funzioni del bot in quel canale clicchiamo sul menu questo è il menu del Help bot allora noi, prima di tutto, se le impostazioni che vedi non sono in italiano, basta andare in linguaggio e scegli italiano, oppure linguaggio e scegli l'altra lingua. Adesso creiamo una nuova. Un nuovo post nel canale allora vai su crea post cosa vogliamo fare quando verrà pubblicato vuoi che eh, sul canale arrivano delle notifiche vuoi l'antiprima del link la formattazione cioè formattazione telegram html io lascio Telegram che okay, è perfetto. In questo menu puoi scegliere le impostazioni del bot. Premi i bottoni a sinistra per conoscere il funzionamento delle varie impostazioni del bot. Premi i bottoni a destra per cambiare ciascuna impostazione. Ok? Andiamo su Notifiche. Ti viene un post dove ti spiega... Che cosa succede? Invia il messaggio media nel post. Allora, io voglio fare un post con una immagine. Allora vado su a graffetta foto e video. Vado a prendere un'immagine, un euro, ad esempio, apri ci mettiamo, scriviamo qualcosa. Questo è un euro. Inviamo c'è l'immagine con la descrizione. Si puoi mettere tutto quel che vuoi anche lì. Adesso voglio creare un bottone. Allora, per creare un bottone è semplicissimo. Ci scriviamo, adesso ci mettiamo, facciamo la ricerca della banca e ci mettiamo un grassetto. Mm -hmm. Richiedi un euro. Mettiamo il soldino. Spazio, trattino, spazio, link del bottone. Ci mettiamo, ad esempio, faccio copy and call di questo. Copia link, ci vuole il link, mi raccomando. Eh? Adesso faccio copy and call perché non. E inviamo. Come vedi, viene fuori qui richiede. Questo è il tasto puoi mettere anche più tasti, basta is seguire le indicazioni che ti riporta il cell post. se vuoi inserire un singolo bottone, inserisci così se vuoi inserire più bottoni in una singola riga inserisci, segui le indicazioni così, oppure sotto sono così ok? allora lo puoi inviare al tuo Canale, perciò basta andare, torna indietro, invia post, lo invia nel solo in unico canale. Canale Prova. Ci puoi aggiungere le reazioni, mettiamo le reazioni, invia emoji. Si, sì, clicco sopra, viene fuori così. questa è l'anteprima, naturalmente. Alle tue emoji qui sotto, al tuo link, al tuo tasto qui sotto che ti riporta al link che hai inserito vai a aggiungere queste reazioni io metto sì e confermi l'invio troverai il link che condividi con un altro utente di un altro canale per eventualmente fare un reciproco io, io ti consiglio di salvarti questo link in una Uh, un canale privato tuo adesso io lo metto qua nei messaggi salvati faccio un copy and call così se voglio fare un reciproco ho una cartella privata dove è tutto quanto vado sul mio canale prova e come vedi hai l'immagine hai la descrizione e hai le due emoji che ci puoi cliccare sopra oppure no e hai il tastino che riporta al link del bottone che hai messo ok e abbiamo già finito questo per creare un post nel canale ora facciamo una pausa e presento i miei due canali un canale di offerte prodotti amazon e un secondo canale di offerte inerenti solo alla, alla casa e alimentazione sempre super scontati se ti vuoi iscrivere ai miei due canali ti lascio il link in descrizione ti ricordo se ancora non hai attivato la campanellina e non ti sei registrato sei ancora in tempo è il momento di passare alla seconda parte della spiegazione inizio data e orario di inizio e lo data e orario di termine e il canale a cui vuoi postare ti verrà dato questo link che abbiamo visto prima ok e tu gli hai dato il tuo ti viene dato il link ci clicchi sopra vai su Avvia qui in basso ti viene visualizzato il suo chat bot con la sua immagine la sua eh, descrizione di questo canale, canale telegram di prova il suo tasto Not vuoi inviare nuovamente il post vai su sì prima di inviare il post nel canale vai su ti sei già accordato sul giorno e sull'orario allora vai programma invio giorno io metto la data di oggi che ne abbiamo 20 05 2020 alle ore 10 41 e confermi vai avanti conferma la cancellazione del programma io la metto per la data mettiamo sempre 20 0 22 ore 11 questo è solo un esempio confermo il post verrà cancellato in data 20 05 22 alle ore 11 avanti in quale canale vuoi inviarlo puoi inviare in un in unico canale o in più canali se vai se vai su più canali avrai i tuoi due canali tre canali quattro canali e basta selezionarli e vai avanti oppure se hai solo un canale naturalmente dipende da che accordi hai con l'utente del canale dove farai il reciproco oppure lo utilizzerai per fare delle liste vai nel canale io Canale prova ci voglio mettere le, queste le emoji si sì, naturalmente tutto accordato mm. col canale proprietario questo mm. verrà fuori la, il, il suo post con la foto, l'emoji, le il tasto. Sì, conferma programmazione. E abbiamo fatto per vedere se è stato correttamente impostato basta andare su chat as menu i miei post selezioni il canale dove doveva postare il post prova e vedrai che qui ci sono i post programmati allora tasto 1 vedrai l'orario di inizio l'orario di cancellazione il link che dovrai condividere se vorrai vedrai la foto, solo la foto di Daskalia, quello che c'è scritto le razioni e il bottone qui troverai il tutto, la sintesi c'è anche la possibilità di condividere di rinviare il post di programmare la cancellazione Andiamo a vedere. Canale prova è stato pubblicato il post ci sono le emoji, c'è il link, c'è il anzi il tasto dove ci sarà un link di una pagina, l'orario in cui è stato postato e Vediamo alle qualche minuto, alle 11 e vedrete che questo post sarà svanito da solo. Vedete che avevamo programmato prima, alle 11 dovrebbe, termine, dovrebbe cancellarsi da solo in automatico. Voi non dovete fare assolutamente niente aspettiamo ancora qualche secondo e vediamo che cosa succede ecco fatto come vedete il post che abbiamo programmato noi prima è stato eliminato, perciò il chatbot funziona è semplicissimo da utilizzare e così una volta programmato avete siete liberi da tutto Ok, io questa guida l'ho finita, è stata una guida veloce, semplice, se ti interessa altre guide me lo dici, che, mi... che te la preparo, nient'altro. Vediamo alla prossima, ciao! multimodal <laughs> film